Ciao a tutti, oggi giochiamo in un nuovo server Bedwars. E sì, sono una donna Semplicemente perché qualcuno è entrato con il mio nickname E di conseguenza io non sapendo la password non posso usare il mio account Ora sto usando il Launcher SP e questo è un account tra virgolette rubato Però a noi non interessa Ovviamente giochiamo alle Bedwars perché... Pecco di originalità Intanto che inizio la partita vi ricordo di attivare la campanellina Così magari vi ricordate di guardare i video Cosa dite? Eh? Poi non so se vi ricordate, ma ho anche dei social come l'account di Instagram, un gruppo Telegram, queste cose qua, insomma. Se avete voglia, andatemi a seguire così magari la mia voglia di fare video aumenta, non lo so. E lasciate anche un bellissimo commento, perché sembrerà strano, ma i commenti servono a qualcosa. Intanto che farmola roba, bevo un po' d'acqua. Ah, almeno due litri d'acqua al giorno, ragazzi, almeno due. Così non vi vengono i crampi. Dunque, 24, ok. Calcolate che su questo server ci ho giocato qualche anno fa. E boh, niente, ora sicuramente sarà cambiato, saranno, sarà molto più bello. Ditemi se vorreste altri episodi così. E ora che ci penso, questa mappa non l'ho mai giocata. Ma vabbè, ci sta a cambiare un po'. Le mappe ultimamente erano sempre tutte uguali, delle Bedwars. Il pack è la Taraz Pack versione arancione. Se vi interessa lo trovate ovviamente in descrizione, come tutte le pack. E come avrete sicuramente notato, nell'ultimo periodo non ho portato tanti video. E non ho neanche giocato a Minecraft. Quindi sì, mi sono un po' arrugginito. Ma questo non toglie il fatto che io sia il più forte giocatore di sempre. Quindi andate tranquilli, qua manca qualcosa. Mettiamoci, lascia. Ok? Quindi essendo il miglior giocatore di Minecraft del, dell'universo, sicuramente vinceremo questa partita. Ne sono più che sicuro. Cos'è come mi vuole attaccare? Non ha capito che. Uh, c'è ancora la, la pre-lobby lassù. No ma sto qua non ditemi che usa le TNT perché... Dai vai giù <ride> Comunque devo dire che questa mappa non è male, è carina Ma ha fatto il ponte con l'ossidiana? Cos'è sta roba? La trappola? No, è... Eh... Ah perché non ho attivato il Fulbright Ah ok Che sbadato che sono Adesso uccido questo e lo attivo Oh, però, l'hit mica male. Io pensavo facessero schifo, ma in realtà. Suonete di tutto rispetto. <ride> mi aspettavo molto, molto peggio, a dire il vero. Sono stupito. Allora, attiviamo immediatamente il Fulbright. Perfetto, non c'è? No, ho un altro nome, il Fulbright, mi sa. Come si chiama il Fulbright qua? Boh, vabbè, pazienza. Se vi state chiedendo come faccio ad avere il Lunar Client, andate a vedere questo video dove spiego come avere il Lunar Client per SP. Questo veramente è un maledetto. Cerchiamo di proteggere il letto. Ok, va bene, ci siamo. Devo potenziarmi la spada perché questo sicuramente ce l'avrà in diamante o in ferro. No, vabbè, mi sembra anche un po' scarso. Perché è scappato lassù? <gasps> Ma... Ui... No, no, no, le hit sono son belle Non si può dire nulla sulle sono belle Incredibile Io mi aspettavo che c'esse schivo questo server In realtà, vabbè, in realtà è bello Incredibile Allora, io protezione ce l'ho Quindi mi serve sharpness Ma adesso mi conviene togliere dai piedi questo qua Oh, ho sbagliato Uh, buono, buono, buono, buono Lui pensa che sia morto Ah, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè Cerchiamo di impegnarci di più Sconfiggiamo il nemico Ok buono Tre diamanti me ne servirebbe Un altro Ma forse ce l'ho nella cassa vediamo No non c'è, non c'è, non c'è Intanto che guardate il video consigliatemi anche altri video da fare perché... Ma è cascato da solo! No vabbè Giochiamo con calma, facciamoci sharpness No comunque devo dire che questo server è davvero migliorato Però solo che mi ridiano il mio account almeno così posso giocare con la mia vera identità Questo qua gioca nel creative che piazza un sacco di blocchi oh oh oh oh oh ok Ah, santo cielo! Ci ho proprio perso la mano. No, no, non rompere, non rompere, non rompere, non rompere. Non, non l'ha rotto, non l'ha rotto. Ok, non l'ha rotto, perfetto. Va bene, va bene. Non, non è molto forte questo, però non, non riesco a batterlo. Tutto ciò è molto strano. Chi è questo? Oh, santo cielo. Ah, è rosso, mannaggia. Non potevo andare dall'altro. Adesso arriva anche Rod. No, eh, mi sa che questa l'abbiamo persa. L'abbiamo proprio persa. Speriamo non usi le TNT, ma non penso sia così scarso. L'altro se ne approfitta. cuore non, non è un GH questo. Non, non, è, non, non è valido, ragazzi. Non è valido. No Ok, dai, facciamo un altro game. Peccato, stavamo andando bene perché ho perso tempo e vabbè, non, non c'è niente da fare. Andrà meglio sicuramente. Uh, c'è quello di Demon Slayer. Come si chiama? Mi sfugge il nome. Tanjiro, Tanjiro, ok, ok, ok Questa mappa la conosciamo bene, è qui da tutta la vita Vorrei capire come si chiama... Non è che è una texture pack per il Fulbright, no, eh? Mettiamo overlay Se vi interessa lo trovate in descrizione Vediamo se mette a posto la cosa della, della luce No, non è cambiato niente Dove può essere quella mod lì? No, Ma, co ma già, come fa a essere già qui? Fermo! Stavo cercando le mod, mamma mia, ma che fretta hai, ma, ma dammi il tempo Non ha bardato neanche il letto, adesso ti giuro che, ora lo spacco di botte, basta Sì, sì, usa pure il legno, usalo pure, sì, sì, sì, sì vai tranquillo, vai tranquillo Che non ce lo lascia Guarda questo, neanche il tempo di cercare una mod oh, Ok, boh, posto, siamo vendicati di questo farabutto Ora come facciamo, però non abbiamo più il letto Marscarpio. Vabbè io direi di giocare piano piano, ci farmiamo le cose con calma. E poi boh, anche perché ci sono ancora tutti. Siamo stati noi proprio degli stupidini a perdere il letto. Cioè io veramente non ho parole per descrivermi. Dovrebbero aggiungere una nuova parola nel dizionario, così avremmo la parola perfetta per Tara. Dai, esci diamantino, secondo voi, cosa è meglio fare in questa situazione? Mm, non saprei, perché fare sharpness? Ni, perché non, non mi va di attaccare. Vabbè, facciamo il collegamento per la nostra base innanzitutto. Controlliamo che non arrivi nessuno, se no poi è un casino. Parlando del server, sinceramente non me lo aspettavo fosse fatto così bene. Io me lo immaginavo pieno di bug, ingiocabile. Invece no. Qualche anno fa me lo ricordo che c'erano un sacco di problemi. Ma ora, cioè, sembra un server perfetto. Poi chiaramente ci sarà qualche bug. Cioè, vuoi dirmi che non c'è un bug? Le casse si chiudono pure. Pazzesco, li combattono, d'accordo Dai si sta già iniziando a sfoltire la situazione, ci sono molti meno giocatori Io per adesso i diamanti li tengo qua, proverei a collegarmi lì però non voglio, non voglio andare al centro, quindi mi allargo di qua, perché al centro c'è il rosso. Io voglio solo prendere i diamanti per adesso. Cerco di evitare il più possibile le persone, un po' come faccio nella vita reale. Farmare più cose possibili e poi vincere il game. Anche se l'unico con il letto è il rosso, quindi ci converrebbe attaccarlo. E utilizzare gli altri giocatori come diversivi. Potrebbe essere una buona idea. Mettiamo un altro diamante. Siamo solo in tre. Mi conviene attaccarlo adesso il rosso. Se no non lo attacco più. Cerco di equipaggiarmi il meglio possibile Mi serve un altro diamante Mannaggia così faccio prot 2 Secondo voi ha l'ossidiana quello lì no Molto improbabile Non mi sembra che abbia farmato al centro Ho fatto anche sollecitudine o Waste come volete chiamarlo E adesso potenzio Innanzitutto il piccone potrebbe essere utile L'iron golem uno può servire E mi serve, mi serve Più oro effettivamente Voglio fare sia arco che mele d'oro E tutto il resto quindi passo per di qua, prendo su altri diamanti e vado nell'isola qua accanto. 32 di oro, facciamo arco, frecce, 32 frecce, non sono tantissime, ma possiamo cercare di risparmiarle, però attaccare senza le mele d'oro non è per niente una bella idea. Siamo già a 15 minuti di video, mannaggia. Devo essere più veloce a giocare ste robe. Mele d'oro due, soltanto due? No, no, no, non bastano, due sono troppo poche. Sono davvero poche due. Colleghiamoci lì, prendiamo altro oro Attenzione al rosso, spero che non ci spari Ah mannaggia, l'ha eliminato Porco Giuda Scappiamo scappiamo il bianco ci serviva come diversivo così lui non se la prende con noi così lui non poteva attaccare noi perché era impegnato con l'altro Faccio un altro iron golem abbiamo 5.040 frecce non è non è poco ma neanche troppo però non ci ha notato Ok va bene potremmo puntare a fare protection 3 però sarebbe un po' rischioso perché lasceremmo il rosso farmare troppe cose Ok, eccolo, sì, si è fatto l'armatura Si è fatto l'armatura in diamante Vediamo se riusciamo a farmare anche noi un po' di smeraldi Mi auguro di sì, perché se no No, non ce la facciamo a fare 6 smeraldi Allora, gheppoliamo. Ok, si sì, è, sì, è confuso, è, è confuso Mi sa che non ha fatto potenziamenti Ok, ha un cuore e mezzo Cos'è che fa? Dai lancio la fire. Ma che cavolo Meno male che c'era l'albero Se no morivo Ma che Non credo sia tanto normale Va bene Ok fireball jump Ma Mi sembra esagerato A momenti finivo su un altro pianeta Dovrei farmi un secchio Un secchio d'acqua Ok eccolo lì Vediamo cosa ha in mente No non ha fatto i potenziamenti non ha fatto i potenziamenti. E come ha fatto a uccidere tutti senza i potenziamenti? Scusami. Erano tutti così poco esperti di Minecraft. E eh, a questo punto mi faccio una perla, mi tipo lì e lo uccido. Non, non devo fare troppa fatica, non devo fare altre robe. Cerchiamo di farlo cadere. Ok. Non ha preso knockback. Abbiamo 10 smeraldi. Perfetto. Posso farmi l'armatura in diamante e anche una bella perla. Poi mi tipo lì, mi scasso il letto e via. Vediamo se torna al centro No Sta nella sua base Saggia decisione Forse si è accorto che non ha potenziamenti. E sta cercando di, di rimediare al danno Quindi dobbiamo essere più veloci di lui Fare qua le nostre compre E andare da lui Quindi protection 3 Anua in diamante è una bella ender pearl Poi io per sicurezza prendo il latte e un secchio d'acqua Ok perché se si mette di nuovo a lanciare le fireball Non so se sopravviviamo a un volo del genere È venuto al centro ok ora siamo messi ai... Santo cielo Bravo piazza i tuoi blocchi Ok, eh, forse potevo fare anch'io le fireball perché potrebbe fuggire. Noi cerchiamo di, di tenerlo lì attaccato. No, vuole, vuole scappare. Ok, beviamo il latte, tippiamoci da lui. Perfetto. I golem non c'è bisogno che li metto. Posto, abbiamo vinto. Abbiamo perso il letto a inizio partita Ma non importa Abbiamo trionfato comunque Lasciate un milione e mezzo di like Così io sono più motivato a fare altri video Condividete ovviamente il video Perché Perché sì E boh niente Fatti i bravi Ci vediamo un'altra volta Bello